Ciao! Oggi andiamo a realizzare questa spilla coniglio creata appositamente per il gruppo Facebook Vita Country Chic di cui vi lascio i riferimenti giù nell'info box. Come vedete sono andata a disegnare a mano libera la faccina di un coniglio che trovo veramente country e adatto a questo gruppo anche perché è pieno di donne dolcissime ehm, Voi non temete, se volete realizzarla chiedetemi pure privatamente il cartamodello o giù nei commenti sarò lieta di fornirvelo eh, Io l'ho disegnato a mano libera perché vabbè, ero spiegato in questo momento una volta realizzata la faccina del coniglio andiamo a ritagliare la sagoma, questo ci permetterà di avere una sorta di carta modello e, eh, che poi ci permetterà di trasportare la sagoma sul, trasferire la sagoma sulla stoffa, quindi andiamo a ritagliare il nostro coniglietto, eccolo qua. Per comodità, per avere un'idea io di come lavorare ho già disegnato sulla carta gli occhietti e il nasino andiamo ora a prendere uno scampolo di stoffa io ho utilizzato un avanzo da un precedente coniglio grande la mettiamo in doppio dritto contro dritto e andiamo a riportare il nostro cartamodello quindi tenetelo fermo con le dita e andate a tracciare la sagoma del, del coniglio con una penna ehm, oppure con un pennarellino evanescente ecco qua siamo pronti per cucire pinziamo con una, una spilla, uno, uno spillo le due stoffe e andiamo a cucire il contorno del coniglio non serve lasciare l'apertura per l'imbottitura perché andremo a eh, realizzarla sul retro con un attrezzino apposito che è questo oppure eh, se non ce l'avete vanno bene anche un paio di forbicine appuntite andiamo a cucire tutto intorno ecco qua, spegnete pure la macchina non vi servirà più abbiamo tenuto eh, la nostra sagoma sulla stoffa adesso con l'attrezzino che vi ho mostrato prima oppure un paio di forbici appuntite andiamo a praticare il taglio che vi dicevo fate attenzione, prima di eh, incidere dividete bene le due stoffe in modo da tagliare solo un lato quindi dividete e separatele con le dita meglio che potete e andate a puntare il vostro attrezzino, la puntina della, della trezzino, oppure ehm, la puntina delle forbici. E praticate questo taglio, un taglio che sarà lungo un centimetro e mezzo-due. Eh, questo ci permetterà di imbottire il coniglietto e di non avere poi di non dover cucire con i punti nascosti. Non vi preoccupate, andrà poi, verrà poi nascosto dalla base della spilla eh, che utilizzeremo successivamente. Con una forbice normale o con la forbice dentellata, come sto facendo io, andiamo a ritagliare adesso la stoffa in eccesso. Ricordatevi di tenere mezzo centimetro eh, dal margine, proprio per non creare aperture. Dopodiché, se usate la forbice dentellata, andate a dividere bene le orecchie e a far due tagli alla base delle orecchie stesse. Queste vi permetterà di eh, risvoltarlo meglio e avere un lavoro pulito. Se utilizzate le forbici lisce, normali, classiche, sulle linee curve, Fate una serie di taglietti, anche questo vi permetterà di avere un lavoro più pulito quando andate a risvoltarlo. Adesso è il momento appunto di girare il nostro lavoro, quindi armatevi di pazienza e di un legnettino e risvoltate il vostro coniglio. Eccolo qua, operazione fatta con questo palzoncino di legno quindi va bene anche una bacchetta del cinese non vi preoccupate oppure una pinzettina con delicatezza andate, andrete a spingere bene su tutte le cuciture in modo da farle uscire bene se non l'avete ancora fatto, questo è il momento di andare a stirare la stoffa e poi andremo ad imbottire con l'imbottitura. Che potete usare tranquillamente l'imbottitura di un cuscino, non vi preoccupate. Aiutatevi con questo tipo di pinza, eh, in quanto le orecchie sono sottili si trova un pochino di fatica. Se non avete le pinze con il becco, come ce le ho io, utilizzate pure un paio di pinzette normali, non vi preoccupate. Una volta riempito bene il coniglietto, andiamo a cucire, a chiuderlo, cucendo lungo eh, questa, questa apertura e facendo unire i due lenti di stoffa. Ecco fatto! Questo è il dritto del nostro coniglietto. Non vi preoccupate se a qualche trinzia andremo poi a nascondere le cose. Con della pittura per stoffa o dell'acrilico e uno spillo andiamo a disegnare i due occhiettini del nostro coniglietto delicate quando fate questa manovra poi con del filo da ricamo rosa andiamo a cucire uh, il nasino a ricamare il nasino facendo un semplice disegniamo un semplice triangolo al centro della nostra musina come sto facendo io partite dalla riga più larga fino a stringere sulla riga più piccolina insomma creando appunto un triangolino andiamo a fissare il nostro lavoro anche qua, io l'ho fatto sul retro in modo da non farlo vedere e adesso ho fatto il nostro penigliato adesso al musino ecco qui adesso prendiamo della cipria oppure del colore apposito io sto usando questo card vecchio e andiamo a sfumare le due guanciotte per dargli un pochino di colore proprio a sporcarlo non siate troppo pesanti altrimenti prenderete una macchina di colore e tentate di sfumarla meglio che potete. Voilà! Il nostro comiglietto praticamente è terminato. Siccome le mie orecchie non sono proprio venute fuori perfettissime, ho deciso di aggiungere un fiocchettino a quadrettini di sci, quindi con una filza, come vi ho fatto vedere nel video del fiocco, andiamo a fare un piccolo fiocchettino. Tiriamo, giriamo intorno al filo e praticamente il fiocco salta fuori da solo. Ho deciso di aggiungere anche un piccolo brutuccino argentato, poi potete aggiungere una perlina quello che più vi piace e andremo a fissare poi il tutto all'orecchio del coniglio proprio come sto facendo io una volta finito il, il fiocchettino l'ho fissato e poi dopo ho aggiunto un bottoncino di argento adesso andiamo a fissare la base della spilla è abbastanza semplice Mettetela sulla cucitura che abbiamo fatto prima e cucite lungo i buchi già predisposti. Le basi per la spilla le trovate in qualsiasi posto del fai da te. E ecco qua, la spilla è finita. Spero che vi sia piaciuto. Un bacione, ciao!